Buonasera a tutti e benvenuti alla premiazione dell'edizione italiana di Wikiloft Monuments 2020. Come forse sapete Wikiloft Monuments è il più grande concorso fotografico al mondo per numero di scatti raccolti ed è ora la sua nona edizione. La sua finalità è documentare il patrimonio artistico mondiale e fornire immagini per illustrare Wikipedia, l'enciclopedia libera. Le stesse immagini però possono essere usate da chiunque per qualunque scopo, anche commerciale, quindi anche per illustrare per esempio opuscoli turistici e quindi hanno anche eh, la finalità di diffondere le bellezze nazionali, nel caso di Wikilos Monuments, le bellezze italiane, in modo che il nostro patrimonio artistico e culturale possa essere apprezzato da una platea non solo locale, non solo nazionale, ma mondiale. Fino a questo momento hanno partecipato le diverse edizioni del concorso in tutto il mondo, 76 paesi, nelle varie edizioni, non tutti insieme, e 60.000 fotografi. E nel 2020 in Italia abbiamo raccolto 15.000 immagini scattate da più di 700 fotografi. In particolare quest'anno riteniamo che l'Ukilos Monuments abbia anche un valore in più rispetto al solito, perché siamo tutti chiusi in casa, abbiamo dovuto fermarci tutti, eh, ma il concorso ci permette comunque di ricordarci che siamo circondati dalla bellezza, e che appena oltre le mura di casa il nostro patrimonio culturale è lì che ci aspetta per quando potremo vederlo di nuovo passo ora la parola a Matteo Ruffoni presidente di Wikimedia Italia grazie a tutti grazie a tutti i soci di Wikimedia Italia che hanno sostenuto il concorso Wikiloss Monument 2020 grazie a tutti i fotografi che hanno partecipato grazie a le istituzioni che hanno dato le liberatorie per poter fotografare i monumenti dati a loro in custodia e mi auguro che queste 2000 istituzioni siano nostre alleate nella eh, lotta per la liberazione delle immagini del patrimonio culturale italiano. È molto importante che eh, sia possibile, diventi in realtà, la libertà di panorama, la libertà di poter fotografare e monumenti, tutti, insomma, eh, gli oggetti del patrimonio culturale in modo che venga conservato con licenze libere per le generazioni future attraverso Wikimedia Commons e tutti gli altri siti e le altre piattaforme in cui è possibile utilizzare le licenze libere. Che ricordo sono il miglior modo per conservare, utilizzare, distribuire e eh, aiutare le generazioni future a mantenere dentro la, la rete la libertà e la condivisione del sapere, in questo caso sotto formato di immagine. Quindi grazie, grazie tantissimo a tutti coloro che partecipano, grazie alle istituzioni che mi auguro saranno con noi eh, nelle battaglie che facciamo a tutti i livelli politici ed istituzionali, presso l'Europa, leu presso il governo italiano, presso la Camera, e il Senato, abbiamo da pochi giorni ha avuto delle audizioni in Senato, dovevamo avere un'audizione alla Camera e, e cominciamo ad avere eh, alleati tra i politici e gli amministratori nazionali, locali e regionali. Grazie ai soci che si impegnano sempre per questo lavoro, grazie ai volontari, grazie a coloro che hanno organizzato le edizioni regionali del concorso, alcune già giunte a conclusioni che vedrete in seguito altre che si stanno concludendo in questo momento e ci auguriamo che in futuro queste edizioni regionali possano anche aumentare. Vi ringrazio veramente tantissimo Luigi, Gregorio, Ferdinando, Marta, tutti gli altri soci che io eh, conosco e che so sempre molto impegnati in questo lavoro. Quindi grazie, grazie tantissimo. Vi ricordo che potete trovare informazioni sul sito www.wikimedia.it www.wikimedia.it scusate il lapsus state con noi, diventate soci di Wikimedia Italia partecipate al concorso Wikiloves Monument aiutateci a liberare la conoscenza e a fare in modo che la libertà della conoscenza diventi anche e soprattutto per le generazioni future eh, la continuazione di quel gran sogno che è che è stata l'Enciclopedia Libera degli Illuministi e che prosegue in futuro grazie alla rete Internet. Grazie, grazie Marta. Grazie Matteo. Come diceva, come stava dicendo Matteo Ruffoni, Presidente di Wikimedia Italia, oltre all'edizione nazionale che è organizzata da Wikimedia Italia, eh, abbiamo avuto quest'anno anche sette concorsi eh, regionali o provinciali organizzati dai soci volontari di Wikimedia Italia. Alcuni di questi hanno già tenuto le premiazioni locali e ora ci presenteranno le foto vincitrici. Quindi passo la parola a Luigi Catalani, organizzatore del concorso della Basilicata. Buonasera a tutti, spero mi sentiate bene. Sono molto felice di condividere con voi i risultati del, eh, della quinta edizione del concorso regionale Wikilove Monuments, quello organizzato appunto in in Basilicata dal, dal 2016, che ha permesso ad una regione in fondo piccola come la, la nostra eh, di essere tra le prime eh, 3-4 regioni eh, in, per quanto riguarda il numero di fotografie caricate nelle ultime, eh, nelle ultime eh, 4 edizioni del, del, concorso, eh, del concorso nazionale. Eh, anche quest'anno la risposta è stata molto positiva, nonostante le, le, le, le oggettive difficoltà nel muoversi e quindi nel eh, produrre nuovi contenuti fotografici, abbiamo superato le 1900 fotografie in, in totale e una giuria composta da 10 persone, al cui interno ci sono wikimediani, fotografi, eh, esperti di social media, esperti di valorizzazione del, del patrimonio culturale, hanno faticato un bel po' a individuare quelle che sono le le fotografie che eh, diciamo sono risultate le, le fotografie eh, vincitrici. Eh, mi fa piacere ricordare che fin dalla prima edizione il concorso regionale gode del sostegno, del supporto di APT Basilicata, della rete Proloco eh, UMPLI Basilicata e eh, da un paio d'anni a questa parte anche della rete Bell, eh, i borghi eccellenti Lucani, oltre ad una serie di sponsor che mettono a disposizione eh, I premi per eh, i vincitori del, del concorso. Eh, L'anno scorso una fotografia della Basilicata giunse al terzo posto a livello nazionale conquistò addirittura il decimo posto a livello assoluto a livello mondiale. Ci auguriamo che anche quest'anno possano esserci, esserci dei riconoscimenti eh, al di fuori dei confini regionali. In ogni caso ho il grande piacere di segnalare innanzitutto eh, i, i, diciamo, le fotografie che si sono classificate ai piedi del, del podio, quindi due ehm, diciamo, eh, note di, di, di merito a Giacomo Silvano che con una fotografia del Ponte alla Luna nel comune di Sasso di Castalda si è, cl si è classificato al quinto posto e a Nicola Cerroni che ha già avuto altri riconoscimenti nel nostro concorso nazionale che con una eh, fotografia panoramica di Grottole, in provincia di Matera, si è classificato al quarto posto. Eh, passiamo al podio, eh, la, la, la fotografia che si è classificata al terzo posto è di Valentina Gasparre, ed è una fotografia che ritrae un tramonto a Genzano di Lucania, eh, in provincia di, eh, di Potenza. Ecco, la, la, state, la state vedendo in questo, in questo momento. Eh, al secondo posto si è classificato eh, Maurizio Orlando, con una fotografia del Cristo di Maratea, anche in questo caso siamo in provincia di Potenza, sulla costa tirrenica, al tramonto, una, una foto molto suggestiva, e il primo posto è andato a Teodoro Corbo, eh, che ha vinto la quinta edizione di Inki Basilicata con questa eh, panoramica su, su San Fele. Eh, siamo, siamo contenti della qualità del, degli scatti, è stato difficile scegliere come, come vi dicevo, ma siamo contenti soprattutto della, eh, diciamo della um, comunità che attorno a questo concorso regionale si è sviluppata nel corso degli anni. Per cui eh, continueremo a, a seguire con grande interesse e curiosità la cerimonia di premiazione e vi ringraziamo naturalmente per eh, l'ospitalità. Grazie Luigi, passo la parola ora a Ferdinando Traversa, coordinatore regionale per Wikimedia Italia per la regione Puglia e organizzatore del concorso locale pugliese. Ciao a tutti, uh, Wikilabs Puglia è appunto il concorso regionale pugliese di Wikilabs Monuments ed è giunto quest'anno alla sua seconda edizione. Uh, è organizzato da Wikimedia Italia in collaborazione con l'associazione cinefotografica Caleidos Club di Bari e uh, il coordinamento regionale FIAF per la Puglia. Uh, Quest'anno siamo, siamo molto soddisfatti del risultato che abbiamo ottenuto, uh, siamo riusciti a coinvolgere un gran numero di fotografi, 118, uh, di cui uh, il 65% completamente nuovi iscritti, nuovi reclutati per i progetti Wikimedia. Uh, abbiamo avuto 826 fotografie caricate in totale. Quest'anno, inoltre, abbiamo, ottenere, abbiamo ottenuto il patrocinio della Regione Puglia. Uh, Alla promiazione locale, che si è tenuta il, il 21 novembre, ha partecipato anche un rappresentante, appunto, in nome di Puglia, promozione della, della Direzione Regionale del Turismo. Uh, vorrei farvi, appunto, vedere le fotografie vincitrici del concorso regionale, le prime tre classificate. La prima è una fotografia di Nicola Brescia uh, che rappresenta una mareggiata nella nota uh, cala-paura di, di, di Polignano a mare, una, delle, diciamo, una foto molto suggestiva, uh, rappresentativa del, di una delle cale più famose della città di Polignano. Uh, seconda fotografia, seconda classificata una foto di Gabriele Cossetti che rappresenta invece, una foto del, una, rappresenta invece il monumento Marinario d'Italia, le scale del monumento marinaio di Brindisi, e infine, primo classificato, una fotografia di Alberto Busini, intitolata Tutto Rosa, che rappresenta un, un bellissimo paesaggio eh, del lago di Lesina. Vorrei quindi ringraziare un, ancora una volta tutti coloro che hanno partecipato al concorso, e Wikimedia Italia, oltre che ovviamente l'associazione Caleidos e alla FIAS Puglia. Grazie Alessandro. Ora passo la parola ad Alessandro. Scusa, grazie Ferdinando, ora passo la parola ad Alessandro Marchetti, organizzatore del concorso per la Toscana. Buongiorno a tutti. Uh, grazie di averci ospitato qui, uh, il concorso regionale toscano è giunto alla sua quinta edizione, ma è soprattutto cambiato molto verso il 2018, in quell'anno con Susanna Giaccai e Yuri Mazzamuto siamo riusciti a coinvolgere 18 su 20 dell'amministrazione della provincia di Pistoia, che è stata la prima a essere massicciamente presente in Toscana, e siamo, abbiamo superato tranquillamente il migliaio di foto, abbiamo avuto un picco quell'anno, uh, ma perché i gruppi fotografici avevano veramente usato tutti i loro archivi, ma in genere stiamo sulle 5.000 foto. Quest'anno ne abbiamo avute 4.000, eh, non tanto per il problema del Covid, della pandemia, ma perché uno dei nostri principali uploader, che è Matteo Bimonte, quest'anno non ha partecipato, lo salutiamo con piacere, sperando di vederlo nei prossimi anni. Matteo era praticamente subito sotto eh, Francesco Bini come livello di foto partecipanti. Eh, è stata un'edizione interessante, poiché Francesco Bini non si è spostato dalla Toscana e ha partecipato molto, abbiamo avuto tantissime foto di beni museali quindi un campione decisamente diverso dal resto delle altre regioni sotto questo aspetto marcatamente diverso e fondamentalmente noi abbiamo più o meno concluso il processo ma ci manca il voto di un giurato che poverino non è stato, ha avuto i suoi problemi, che è uno dei nostri principali pezzi forti della giuria quindi ci teniamo particolarmente a sentire il suo giudizio eh, la nostra giuria ormai sono circa 20 persone di tutti i campi possibili, da esperti più di social media, giornalismo, eh, divulgazione museale, persone che lavorano negli istituti culturali relativi, vicini agli enti locali, wikimediani, ovviamente, eh, circoli fotografici, quindi è molto composito. Eh, però, comunque, anche se ci manca questi voti che sono importanti per definire il resto della classifica, e matematicamente il nostro vincitore è sicuro, ve lo faccio vedere tranquillamente, se, se... grazie. Allora, è di eh, Elisa Salvicchi, che peraltro è, si è piazzata l'anno scorso prima al concorso locale, noi abbiamo anche concorsi sottolocali di Prato, con una sua bellissima foto delle, delle, delle, delle, dei, dei, dei lavori idraulici che ci sono vicino lì alla zona della città, e, ma eh, invece in questo caso e peraltro ci sta seguendo quindi la, la salutiamo anche lei con piacere eh, in questo caso invece è riuscita a arrivare di nuovo sul podio regionale con il primo posto, questa è una bellissima foto del padiglione portoghesi eh, voi forse, non so se l'avete mai sentito ma il portoghesi è un famoso architetto, ancora vivente. e eh, verso la fine degli anni 80 eh, ha fatto questa sala che fa parte dei congressi che si svolge a Montecatini vicino al polo delle Terme. Quindi ci sono le terme Tentucce di Montecatini, hanno questa nuova. sono di stile liberty, hanno anche questo padiglione molto molto bello. Quindi in realtà non è propriamente un bene comunale, è un bene coinvolto dall'amministrazione comunale ma di un privato, cioè dalle, dalle terme di Montecatini. Vi ricordo che le Terme di Montecatini arrivarono comunque. Eh, Prime nel 2018 con una foto di Marracini, che è tra l'altro anche un amico di Salvicchi, noi abbiamo una comunità abbastanza coesa e ci fa molto piacere perché è una bellissima foto che dà veramente l'idea della volumetria, dello spazio e dell'idea architettonica alla base del luogo, quindi descrive perfettamente bene il periodo culturale. Um, è una cosa un po' particolare perché le altre foto, quelle che si contendono secondo e terzo posto, sono in realtà foto molto più classiche delle immagini che si avrebbe della Toscana, ma noi abbiamo questa situazione particolare per cui, come anche lo scorso anno, sono tendenzialmente più le cose moderne che tendiamo a premiare. Ma questo è perché semplicemente molti dei nostri giurati sono della zona, per cui ci sono delle foto bellissime che però sono temi abbastanza frequenti, e quindi chiaramente, istintivamente, tendono a privilegiare cose un pochino più particolari, un pochino più originali, ecco perché alla fin fine, così come lo scorso anno ha vinto il Museo Pecci di Prato, che è un, sempre un'opera di arte moderna, dall'architetturale, eh, quest'anno abbiamo il Padiglione Portoghese, le altre saranno molto più classiche, le vedrete quando le dichiareremo. Bene, grazie Alessandro. Passo ora la parola a Gregorio Bisso, coordinatore regionale di Wikimedia Italia per la Regione Puglia e organizzatore del, concor per la regione Liguria, scusate, e organizzatore del concorso locale. Buongiorno a tutti, eh, anche per la Liguria c'è un concorso regionale locale che si svolge dal 2017. Eh, abbiamo una giuria appunto locale composta da 11-12 persone eh, in passato appunto erano 12, quest'anno sono state 11. Eh, ringrazio tutti i giurati, nella, nella fattispecie Claudio Bozzani, Roberto Panizza, Stefano Vigazzi, Laura Guglielmi, Arturo Di Corinto, Aldo Descalzi, Silvio Curro, Enrico Liseido Donatella Allegro e Macia Sorbant. Eh, la giuria, appunto, ha selezionato le tre foto migliori a suo giudizio. Eh, eh, appunto, qui vediamo appunto la fruttura di Sarzanello di Cristina Maiolo, eh, spari. Cristina Maiolo eh, poi al secondo posto vediamo col cuore in mano eh, su cui mi soffermo un attimo, perché secondo me è un'immagine molto intensa, profonda, soprattutto in questo anno in cui, che ci vede così fragili e così indifesi. Ci fa riflettere sulla nostra vita e sul significato stesso del nostro quotidiano presente, passato e futuro, in cui occorre sempre avere un'attenzione, secondo me, ad avere quella mano sul cuore e al primo posto invece eh, visione di dolce acqua di Andrea Stillone la eh, cosa bella di quest'anno è che abbiamo avuto diciamo, tutte le province della Liguria eh, partecipi del concorso ringrazio tutti per la loro partecipazione e ci aspettiamo ci vediamo un altro anno grazie Gregorio Abbiamo visto ora tutti i premiati attualmente fino a questo momento dei concorsi locali di Wikilos Monuments. E ora passo la parola a Federico Ascari, responsabile comunicazione e sostenibilità di Creval, gruppo bancario credito valtellinese, che è il main sponsor di Wikilos Monuments Italia. Buonasera a tutti. Come Creval siamo stati felici di supportare un'iniziativa come questa, che ha avuto anche un così vasto riscontro. Oh, per noi è un modo di essere vicino anche alle comunità locali e al territorio in un periodo difficile in cui è difficile anche visitare il territorio stesso e riteniamo che anche attraverso una documentazione digitale di così anche grande valore anche artistico, oh, oltre alla documentazione futura sarà anche un'opportunità per avere un desiderio di tornare a visitarli appena sarà possibile. Abbiamo anche, grazie alla collaborazione con la nostra fondazione, messo anche a disposizione i diritti per i nostri tre palazzi eh, distribuiti sul territorio, dalla Valtellina alla Sicilia, eh, proprio per favorire poi questa attività di documentazione fotografica. Non voglio rubare altro tempo, lascio spazio alla premiazione come è giusto che sia. Grazie grazie Federico e grazie a Creval per il suo sostegno all'edizione 2020, nonostante la, la difficile situazione che tutti stiamo vivendo, eh, e per la vostra fiducia nei confronti ultimi di Italia. Eh, ora è arrivato l'attesissimo momento della premiazione nazionale ehm, e passo la parola a Marta Pidazzini che ha fatto parte della giuria, della giuria di qualità, la giuria finale del concorso, ed è la coordinatrice regionale per la Lombardia di Wikimedia Italia, eh, che presenterà la menzione speciale FIAF, il decimo, il nono e l'ottavo posto. A te Marta. Grazie Marta. Uh, grazie Marta, buonasera a tutti. Uh, iniziamo con il premio speciale FIAF, cioè della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. Ricordiamo che sin dalla sua istituzione il premio speciale FIAF uh, viene attribuito alla foto che colga con efficacia l'integrazione e o la valorizzazione di un sito culturale nel tessuto paesaggistico sia esso urbano che periferico. Quest'anno eh, abbiamo scelto di conferirlo ad una foto interrogativa rispetto a tali tematiche. La foto eh, vincitrice ha il titolo Tutto in rosa ed è eh, di Alberto Busini. Eh, la foto ritrae un parco naturale con alle spalle il borgo di eh, Lesina e sullo sfondo un altro parco, questa volta eolico. Il commento della giuria è nel rendere particolarmente suggestiva l'atmosfera di questo paesaggio antico, esaltandone la dimensione identitaria, la luce del tramonto impone con altrettanta forza una riflessione sulla conciliabilità fra energia sostenibile e impatto ambientale. Eh, dovrebbe esserci con noi eh, Alberto Busini. Credo, credo che non sia ancora arrivato, non so se ah, caspita. Eh Va bene, passiamo, passiamo oltre e poi magari gli chiediamo un commento quando Perfetto, arriva. Perfetto, grazie. Si allora passiamo dal, al decimo classificato. Eh, la foto classificata è la rotonda in blu dell'utente per Paolo 40. Il commento della giuria per questa foto è stato uno scatto dal nitor lineare che regala un'atmosfera sospesa e surreale, dal sapore quasi cinematografico e dalla cromia rigorosa e pulita si avverte la presenza latente delle persone che vivono questo luogo, ma che non compaiono nell'inquadratura. Eh, se c'è per caso l'utente eh, per Paolo. Dovrebbe, credo, esserci, non c'è. Io non, non riesco a vedere chi si è collegato e chi no. Tugia. Ok, no, non è ancora arrivato nemmeno lui. Purtroppo eh, il bello della diretta. Bene, allora poi magari gli chiediamo un commento sempre se riesce a collegarsi. Sì. Eh, allora passiamo alla, a premiare il, il nono. La foto, eh, la foto vincitrice è la foto no. della tenuta dell'annunziata di sera di Maurizio Moro il commento della giuria per questa foto è bella questa immagine aerea che presenta un palazzo antico interamente racchiuso nella piazza a forma di conchiglia che richiama la piazza di Siena, insieme agli elementi di modernità, automobili, luci e ombrelli introdotti dalla sua nuova destinazione d'uso abbiamo con noi l'utente Maurizio, Mor Maurizio Moro? Sì, penso di sì dovremmo averlo <ride> Buonasera. Buonasera. Buonasera. Eh, sono molto contento di questo premio, cosa devo dire. Poi tra l'altro sono a buon anno al nono posto perché l'anno scorso <ride> sono con una la foto della Galleria di Milano, sempre al nono posto. Si posso posso farle una domanda eh. di, relativa a questa foto? Eh, diciamo che non è l'unico, io ho guardato, un, sono abbastanza... Uh, sono abbastanza appassionata delle sue foto e lei spesso riprende eh, tutto con i droni da dove nasce questa sua passione per i droni e per la fotografia con i droni? Eh beh, naturalmente il drone dà qualcosa in più, no? È praticamente ha una prospettiva diversa e, e sicuramente colpisce, a me ha colpito molto, quando ho cominciato a vedere chi fotografava col drone ho detto, no, devo organizzarmi anch'io, quindi ho fatto il brevetto anche per l'operazione critica sono stato impegnativo, però anche di soddisfazione, quindi quando posso volo col drone e fotografo col drone, anche se il drone ha dei limiti rispetto alla macchina fotografica: eh, si riesce a fotografare ecco, ancora così quando c'è un po' di luce. Poi, nelle foto notturne che sono quelle che io amo di più, bisogna passare alla macchina fotografica, altrimenti la qualità scade. Comunque il drone, secondo me, ha veramente una marcia in più. Grazie, ho capito. Grazie mille. Possiamo Prego. passare all'ottavo posto, Marta? Andiamo, e... L'ottavo post. posto facciamo... Vai. è an ancora una volta una foto presa col drone del faro voltiano in autunno, oh. un monumento a cui io sono particolarmente affezionata ed è ancora di Maurizio Moro. Eh, il commento della giuria è stato una foto dal gusto contemporaneo, insolita nella scelta della stagione autunnale, scaba e non abbellita dal rigoglio della vegetazione e dal punto di vista sul faro, soggetto tipicamente ripreso dal basso bello il contrasto tra l'ambiente morto e incolore e la vivacità del tetto e dell'abbigliamento dei visitatori tutto nella stessa palette cromatica e se posso farle eh, una domanda anche relativamente a questa foto è una foto sicuramente molto particolare come emerge anche dal commento della giuria e come ha fatto a scattarla perché appunto eh, mettere insieme tutti questi particolari diciamo eh, fermare questo istante immagino che non sia eh, stato facile. Quante foto ho dovuto fare prima di arrivare a questa, tra virgolette, particolarità? Eh, diciamo che ho fatto diverse inquadrature e questa sicuramente era quella che preferivo perché ha, dà una certa di, tridimensionalità alla foto, quindi bisogna fare un po' di scatti e provare trovare la giusta posizione, ovviamente stando attenti alle persone e valutando un po' tutto. Però io poi qui avevo chiesto anche il permesso alla polizia locale, quindi ero tranquillo. Ah, Comunque, questa è stata anche un po' un colpo di fortuna, perché un'inquadratura così è un po' difficile. Eh. Questa è la classica inquadratura da drone, che, che piace. È eh sì, è bellissima. Personalmente l'ho apprezzata molto. Ringrazio tantissimo Maurizio Moro. Grazie a voi. No, no. Marta, se mi senti è arrivato, è arrivato Alberto Cusino, eh? l'autore della missione speciale PIAF. se vogliamo. Volentieri, eh, Alberto, grazie della partecipazione, una foto molto particolare e volevo chiederle dove nasce l'idea di questi tre piani, appunto il parco, il borgo e il parco eh, moderno, chiamiamolo così, il parco naturale e il parco eolico è un'inquadratura veramente particolare diciamo mm, veramente diciamo, la cosa eh, è stata come dire, un po' ca -ca casuale insomma non, eh, però poi alla fine eh, tutto si somma ero andato al lago di Lesina sul segnalazione di un mio amico un socio del circolo fotografico di, in che presiedo di San Severo in provincia di Foggia e ho incominciato a scattare ovviamente facendo delle riprese diciamo, più strette su, sui fenicotteri punto e basta poi quando è arrivato il tramonto che diciamo tutta la laguna si è colorata di rosa e ho avuto questa sensazione diciamo di essere avvolto in queste luci in questi colori in un diciamo in un rapporto mh, pressoché diciamo olistico con tutto quanto mi, mi circondava e quindi ho scattato e sono venuti questi, questi tre piani, in effetti c'è diciamo, il primo piano con um, i penicotteri eh, che hanno un aspetto pressoché grafico anche per via del riflesso, poi c'è diciamo, il, il secondo piano che è quello del di questa nebbiolina che rende l'atmosfera un pochettino più diciamo, etere ed impalpabile e poi c'è diciamo, eh, lo sfondo che è rappresentato dal, dallo skyline del, del, di Lesina con il suo campanile che svetta. Insomma eh, ci è voluto anche un po' di, di fortuna. Di fortuna, molto bella, eh, sì. molto bella anche il contrasto grazie. tra la natura, l'antico e il moderno in qualche modo. Grazie, grazie. Sì. grazie mille, grazie. Grazie a voi. Benissimo, allora grazie mille, grazie mille Marta e grazie mille Alberto. Eh, passo la parola al socio di Wikimedia Italia, Lorenzo Losa, che presenta il settimo, sesto, quinto e quarto posto. Grazie Marta. Il, eh, ci muoviamo da poco rispetto all'ottava posizione, con eh, di, eh, restando nella, nella stessa area geografica con eh, una foto di, di vista da lontano di Varenna con eh, le frecce tricolori che passano e che salgono, che salgono verso l'alto. Con le parole del, della motivazione ufficiale, la, gi la giuria attribuisce questo settimo posto a questo scatto tecnicamente audace, dalla prospettiva particolare e dall'ottimo tempismo e apprezza i miei piani di profondità e il movimento degli aerei tangenti al fronte della montagna. Il vapore sospeso sull'acqua e sulla cittadina aumentano il fascino della ripresa. L'autore eh, della fotografia è Achille Ballerini, a cui chiedo per, per fare questa foto come tecnicamente è stata fatta. Cioè anche in questo caso si tratta di un drone o di un idrotolano o eh, di quale altro eh, punto di, eh, di partenza è stato fatto? La sentiamo? Uh, uh, uh, sì uh, Achille non la sentiamo vedo che, ah, che sta non lo sentiamo scrivendo. ma ci sta scrivendo in, uh, in chat, uh, in chat che... che era sopra Plesio Uno scatto ad Raffica con 7200 e Raffica. Achille Ballerini si sì, scusa perché eh, non ha il microfono. Ok, allora poi magari ci, ci racconterà via mail o ci sentiremo per telefono e ci racconterà come ha fatto perché. Eh, il suo scatto esattamente come ha fatto perché il suo scatto ha scatenato molte, molte ipotesi <ride> e molta discussione all'interno della giuria Bene? Bene, passiamo quindi al sesto classificato un, intitolato Un comignolo di Friend di Daniele Nigro um, Nelle motivazioni della giuria in questa foto fiabesca ma eseguita con perizia tecnica il, questa struttura sembra comunicare direttamente con la via lattea, in una perfetta armonia fra natura e opera dell'uomo. Foto personalmente che trovo molto, eh, che apprezzo molto anche per la presenza del, eh, naturale del, eh, della, eh, del firmamento all'interno della composizione. Personalmente, però. Non ho capito esattamente che cosa sia eh, la struttura che abbiamo come eh, soggetto di, di, questa, di questa fotografia. Quindi chiederei a Daniele se è possibile di spiegarci di che cosa si tratta. Sì, ciao, ciao buonasera. Eh, innanzitutto sono molto contento del, della vincita, del premio. Eh, volevo spiegarvi... Eh, il significato di questa foto eh, è una delle tante torri costiere del Salento. Eh, questa è Torre Minervino, eh, si trova sulla Litorania tra Santa Cesaria e Castro, sono delle città marittime. E, e niente, eh, come vedete, eh, la Via Lattea è come se fosse il fumo che fuoriesce dall'interno della torre. E la torre è come se fosse un comignolo, eh, insomma. Eh, tutto qui è molto naturale. È stata scattata con dei settaggi, un'esposizione molto lunga eh, a 3200 ISO. Eh, oh. E con eh, 30 secondi, 25 secondi. È tutto qui, sì, bene. Grazie. Il, passiamo al quinto posto, il, la fotografia Pietro Petosa in bianco di Teodoro Corbo, eh, questo è un, un tipo di soggetto che eh, nelle fotografie di Wikileaks Monuments eh, ricorre abbastanza frequentemente e anche nelle, nelle, nei vincitori degli anni passati, ma che in questo caso è preso con un taglio e una prospettiva diversa da quello a cui siamo abituati. In effetti la, come motivazione uh, ufficiale abbiamo che si aggiudica il quinto premio questa immagine di un tipico soggetto da cattolina natalizia ripreso però da una prospettiva insolita e che mette in luce aspetti inusuali del paesaggio in un gioco fra montagna e abitazioni che da un lato è intimità e vicinanza e dall'altro compressione e dominio. Interessanti le linee di convergenza verso il centro disegnate dalle costruzioni dalle nuvole in alto e dalla vegetazione in basso a destra. Teodoro, ci puoi raccontare qualcosa dell'occasione in cui hai scattato questa fotografia? Ciao, prima di tutto ciao a tutti, vi ringrazio di vero cuore per questo premio. E poi sono ovviamente orgoglioso di rappresentare la mia regione Pietra Pertusa in questo bellissimo concorso beh questa foto per me è molto significativa perché da tanto da piccolino che sognavo di scattare questa foto a Pietra Pertusa poi la neve ha accompagnato tutto quindi è stato per me fantastico sono arrivato più o meno un po' prima del tramonto infatti qui era già tramontato il sole quindi mi sono trovato più o meno all'ora blu il cielo, le nuvole correvano, correvano velocemente quindi questa è una lunga esposizione e niente ho un bellissimo ricordo e Pietra Pertosa per me rimane uno dei borghi più belli della Basilicata <ride> ovviamente è tutta bella la Basilicata però è, è tanto significativa. la comunità poi è fantastica e, voglio ancora ringraziarvi grazie ancora ovviamente è stata scattata con un grand angolo, ora sono passati un po' di due anni se non sbaglio dallo scatto, quindi neanche lo ricordo bene, però sì, in quell'occasione stavo proprio collaborando con un brand che mh, tratta di filtri fotografici, quindi per me è stato proprio una ciliegina sulla torta, infatti ho utilizzato un, un ND1000 se, se non ricordo male. Mm -hmm. Ecco, questo ci ricorda che eh, le foto di Wikilo's Monuments spesso sono scattate nei mesi immediatamente precedenti al concorso, ma certe volte anche alcuni anni prima, come questa foto che era del 2018, o eh, in passato abbiamo visto dei vincitori con foto precedenti anche di 10 anni o più. Il, eh, ci spostiamo in Valdogna per eh, il quarto classificato, un anche in questo caso abbiamo delle montagne ma manca l'aspetto umano, questa è una foto puramente naturalistica è con, con le parole della giuria uno scatto estremamente pittorico, la cui insolita palette cromatica aiuta perfettamente a mettere in luce il gioco di testure delle diverse superfici e sottolinea i diversi piani di luminosità e distanza la natura mostra qui il suo volto austero e tormentato Rimandando alle atmosfere letterarie dello Sturm Drang. Il vincitore, eh, l'autore di questa foto è Sir Leonidas, l'utente è Sir Leonidas di eh, Wikimedia Commons, eh, che tuttavia non siamo riusciti a contattare per eh, partecipare a questa, a questa premiazione. Questa è un po' una, una cosa che può capitare perché eh, sappiamo chi sono i partecipanti come utenti sui progetti Wikimedia eh, non sempre abbiamo modi eh, certi di contattarli non sempre le persone che sono contattate ci rispondono ad ogni modo la foto c'è, ha vinto e speriamo che eh, nei prossimi, nelle prossime settimane il, la persona si faccia viva per eh, poterci parlare Grazie. Con questo passo alle ultime, per le ultime foto che sono il podio di eh, Wikilos Monuments a Marianna Santoni. Grazie, grazie Lorenzo, come stavo Ciao. dicendo Ciao. siamo all'attesissimo podio eh, e io prima però vi devo presentare Marianna Santoni, nostra presidente di giuria quest'anno è una vera autorità nel campo della fotografia e di Photoshop, tra i maggiori esperti al mondo con, con un altissimo numero di riconoscimenti ricevuti dai migliori marchi di Digital Imaging ed è docente universitaria e autrice di oltre 70 pubblicazioni, tra cui la prima guida al mondo su Lightroom, commissionata da Adobe. Sì, grazie. Grazie, no. ciao. ciao. Allora, bene, a me l'onore di annunciare le gli ultimi tre vincitori del podio, quindi terzo, secondo e primo posto. Allora, parto con il terzo classificato che è Alberto Cosini. La possiamo vedere la foto intanto? Sì, ok, complimenti Alberto. La tua foto si chiama Tutto Rosa e la motivazione che ci ha spinto a premiarla è questa. Vince il terzo posto questa immagine dall'atmosfera incantata e incantevole che ti trasporta in un mondo fiabesco e senza tempo, ma messo sommessamente in dubbio dalla presenza e lontananza della tecnologia moderna sotto forma di pale eoliche sfumate nella nebbia. Esatto, non so se la connessione vi permette di vederlo, però in lontananza ci sono queste L'ultima cosa sulla quale si poggia lo sguardo sono proprio quelle paleoliche e poi è una cosa che in realtà ci ha colpito un po' tutti perché è una foto che in qualche modo affascina, è molto pittorica, ha questi toni eh, suavi, però c'è in qualche modo il contraccolpo di questo dettaglio tecnologico che insomma, svela in qualche modo una contemporaneità no? dello scatto, altrimenti sarebbe senza tempo davvero. Ce l'abbiamo? È connesso? Sì, eh, ce l'abbiamo. Sì. Eccolo qua. Eccolo là, ciao Alberto. Complimenti, e, complimenti per, la terza, per la terza nomination per la tua foto tutto rosa. È un luogo dove vai spesso? Ah, sì. Eh, sì, sì, anche perché è poco distante da, dal luogo in cui ah, vivo, è una, ah. una mezz'oretta di, di, di strada e quindi ah. ci vado spesso e, anche tutti i soci del circolo fotografico di cui, fa, di cui faccio parte e che presiedo tanto è vero che ci prendono anche un buon culo per, per il fatto che insomma Lesina ormai è diventata una location come si dice così per, per essere più figli beh, e, beh. E, um, è un po', un po' sfruttata ecco diciamo così ma una domanda quanti anni, per quanto tempo l'hai scattata prima di arrivare a questa foto qui? È questa è bella in effetti. Quante foto hai fatto? Cioè, Quante mm. foto hai tornato? Mm. No, no, no. Allora, devo dire che questa foto eh, è di qualche anno fa. Ok. Eh, L'ho fatta eh, per andare a sperimentare una nuova ottica eh, di lunga focale che avevo mm. da poco... Eh, comprato non ci sono andato molte volte per fare questa foto qua ed effettivamente la mia previsualizzazione non era diciamo di questo tipo come avevo detto prima in precedenza ero andato a, a scattare volevo fare dei dettagli sui penicotteri però poi il lago di lesina offre questa grande opportunità che bisogna saper cogliere e, mh, al momento nel momento in cui il sole tramonta e c'è un'esplosione di, di luci e di colori che sono veramente sempre nuove, originali ed irripetibili. Quindi bisogna essere pronti a saperle cogliere. Io evidentemente Ma ho avuto stato, no? dalla mia una dose di fortuna e quindi sono riuscito a cogliere eh, questa foto che mi ha dato che soddisfazione. Bello, sono contenta, infatti l'ha data anche a noi e ci ha catturato subito. Infatti, ci ho fatto il terzo posto, è andata bene. Sì, grazie, no, grazie, ti ringraziamo. Ciao. Grazie, Marianne. Ciao bene. Ora passiamo al secondo classificato che è Gabriele Costetti, di nuovo Puglia. Questa volta è il Teatro Verdi, ed è un particolare della facciata. Questa, è, forse mentre facevamo la giuria, facevamo tutte le votazioni, forse è stata proprio tra le prime che è subito balzata ai primi posti in qualche modo perché ci ha colpito eh, di questa foto in bianco e nero, molto pulita, geometrica, ci ha, ci ha colpito il fatto che sottolineava con eleganza il contrasto tra la struttura architettonica e moderna e verticale del teatro e le rovine no? antistanti. Questo ci ha colpito è uno scatto pulito sicuramente, nella motivazione abbiamo giustamente anche scritto che questa contrapposizione tra antico e moderno è richiamata anche dalla due figure giovane e anziana in primo piano, sedute sulla panchina, bene, però in effetti è uno scatto pulito, è bello perché è pulito è semplice ma è assolutamente efficace e si vede questa strutturazione eh, questa stratificazione degli edifici che in qualche modo eh, è un po' il senso di questo scatto è stato tra le prime che in qualche modo abbiamo subito mh, spinto e cioè ha un po' accesi. quindi volevo fare i complimenti all'autore che è Gabriele Costetti e c'è, cioè, vero? Sì. è tra noi si, sì, eh, è tra noi Bene, complimenti, sì. stai contento? Sì. grazie, sì, sì, sono eh. molto contento eh, ringrazio Prima battuta ringrazio la giuria, ringrazio te la giuria per la scelta. Eh, inaspettata, una, un premio inaspettato, quindi maggiormente, maggiormente soddisfatto. E a proposito della foto, direi che eh, hai già detto tu, tutti gli elementi caratteristici, è un tipo di fotografia che, che mi piace fare. Mm -hmm. eh, è una fotografia un po' diversa da forse tante altre che abbiamo visto prima che erano altrettanto belle, forse anche mh, per certi aspetti più, più belle di questa. Questa è una foto un po' più quotidiana, diciamo così, eh, una, una foto di architettura che è abbastanza descrittiva, che rappresenta eh, il luogo ehm, con una presenza umana. A me piace sempre inserire nelle, nelle fotografie di questo tipo anche la presenza umana per aiutare la relazione del, dell'osservatore con, con il luogo quindi nel valutare le proporzioni nel sentirsi un po' portato nella, nella scenografia ecco, che non sia una cosa vista, vista dall'esterno um, si capisce meglio. Sì, si sì. meglio le proporzioni come hai detto esatto, è esattamente, esattamente. una foto così documentativa un po' mi veniva in mente adesso riguardandola è un po' una foto da settimana enigmistica no? una gita... <ride> Eh, un'ugita a brindisi, teatro verdi in questa volta <ride> quindi eh, così eh, direi che la, la descrizione che ne hai fatto è, è, è azzeccata bene, grazie e grazie anche per la tua umiltà perché è raro sentire qualcuno che arriva al secondo posto e parla di chi è arrivato dopo dicendo che avevano perfino fatto più bello no ma è ma la, è la verità è la più bella lezione che potevi dare a tutti grazie <ride> no, grazie <ride> grazie di cuore grazie. ok e, poi, e ora annuncio il super vincitore allora va chiarito che per chi si è connesso tardi allora, Wikilove Monuments è il, il concorso più grande del mondo fotografico, più grande del mondo per numero di scatti e, mh, le foto che confluiscono in questo concorso sono quelle che poi finiranno, finiscono su Wikipedia, la grande enciclopedia libera del mondo, tutti la conosciamo perché quando cerchiamo qualcosa c'è lei a risponderci e quindi eh, sono felicissima, adesso annuncio il super vincitore di quest'anno, 2020, che è Nicola Abrescia, Mareggiata Polignano. Questo è il titolo della foto, è di un'opulenza pazzesca. Questa è un'altra foto che quando è arrivata veramente ci ha fatto fare wow a tutti quanti. Eh, leggo la motivazione. Il primo premio è conferito a questa immagine opulenta che valorizza l'esuberanza della natura esplosiva in contrasto con il piccolo paese di Polignano, in Puglia appunto. Immobile ma indomito, aggrappato alle scogliere, che mostra quanto l'opera umana sia immersa nel contesto naturale, risultando quasi inghiottita da esso. Lo scatto dimostra una notevole bravura del fotografo nel collere l'attimo esatto della massima elevazione della risacca. È un gran bello scatto, purtroppo so che il super vincitore di quest'anno non si è potuto connettere, ma ci ha mandato il video che ora vediamo. Eh, prima di vedere il video però volevo aggiungere due o tre commenti alla foto che trovo veramente ben fatta. Penso che chiunque di noi sia stato a Polignano ha apprezzato tantissimo questo paesino. Eh, forse nel nostro cuore quando andiamo via ce lo ricordiamo così. Anche se in realtà forte così non ce l'ha visto nessuno, nel senso che è raro vedere queste onde e soprattutto in una foto, riuscire a immortalarle così. Però in qualche modo ce lo ricordiamo così nel cuore, quindi è riuscito veramente a stigmatizzare, a rendere iconica qualcosa che è nella nostra testa più che realmente tangibile in qualche foto magari che abbiamo vinto. È straordinaria tutta la connessione di, di linee che c'è tra le nuvole, gli scogli in primo piano che puntano tutti verso la, le, gli edifici proprio più addosso al mare, insomma, la trovo straordinaria. Quindi sono felicissima di annunciarlo e ora Marta ci fa vedere il video che lui ci ha mandato. Vero? Assolutamente, pronta, via. Buonasera a tutti, è per me un grande onore aver partecipato per la prima volta a questa edizione di Wiki Loves Movement e cioè, Devo dire che non mi aspettavo assolutamente di arrivare sul podio dei vincitori e questo mi emoziona veramente tantissimo. Ho partecipato per la gioia di poter contribuire con questo scatto a far parte del grande database di immagini di Wikipedia. Ringrazio con immensa gioia Wikimedia Italia per avermi concesso questa grande occasione, la giuria per aver selezionato la sua scatto e non per ultimo la signora Erika e la signora Marta per la loro disponibilità lieto di partecipare anche alla prossima edizione, vi saluto tutti quanti calorosamente. Ciao. Grazie allora. di cuore, ringrazio per i Wikilove Monuments che mi ha coinvolta in giuria per no, da non so quanti anni ormai, quindi sono felicissima. E niente, un grande bacio, e direi che possiamo chiudere con me. Grazie Marianna e no, chiudiamo con, con tutti, tu sei la nostra star e quindi arrivi in chiusura e eh, ti ringraziamo sempre perché per ci rimani vicino e ci, e ci sostieni in questa, in questa avventura, che ormai è arrivata alla, nonna, alla nona edizione, l'anno prossimo ci sarà il grande decennale. Eh, sì, eh, mega eh, momento! Grandissimo momento, stiamo preparando celebrazioni e ricchi, ricchi premi e cotion. Allora grazie Mariana, congratulazioni a tutti i vincitori e grazie a tutti per aver seguito la premiazione di Wikilos Monuments Italia 2020 e buona serata. Ciao a tutti. Ciao a tutti.